Siamo qui oggi al bar Ristorio e vi presentiamo un grande fotografo di Civita Nova Marte, Ivano Quintavalle, che vi presenterà la sua mostra Libertà all'Isola del Silenzio. Come è nata la voglia di fare fotografie? La voglia di fare fotografie nasce da tantissimi anni, oltre 40. Nasce da un'esigenza di esprimere visione del mondo, delle cose che ci circondano attraverso la fotografia è un'arte a tutto tondo nel senso che fa parte poi di, della schiera della parte artistica che può essere la pittura, può essere la scrittura può essere altre forme la fotografia fa questo poi all'inizio vabbè, si incomincia come tutti fotografando un po' di tutto nella vita accadono delle, delle situazioni, delle cose che ti portano a migliorare o lasciare certe attività io l'ho sempre vissuta poi come un'attività ricreativa nel senso amatoriale non mi sono mai legato al professionismo o al fare alcun tipo di fotografia. Io esprimo le mie idee, le mie sensazioni attraverso le immagini. Per quanto riguarda la mostra La libertà, l'isola del silenzio, da dove è venuta l'idea del titolo? Praticamente il titolo è l'espressione di due lavori. Sono La libertà e l'isola del silenzio. La libertà nasce da una poesia di Clauco Carletti che è un poeta maceratese. Praticamente le immagini non sono descrittive, nel senso io da questa poesia prendo delle sensazioni, dei momenti mi suscitano altri, altri ricordi, altre cose e da questo nasce poi questo lavoro che si esprime in otto immagini, fatte in una località di Morrovalle, in un palazzo, su uno scalone un po' vanvitelliano, con degli amici che si sono prestati a queste riprese. E nasce anche da un'esigenza di dimostrare eh, un po' la libertà, poi proprio nei lavori non metto mai un fine o un inizio a una storia, nel senso che le mie storie sono le sensazioni che mi procurano. Il finale è aperto il finale è aperto poi dopo ognuno ci interpreta quello che vuole. C'è l'impaginazione che è un po' importante perché la libertà penso che sia un po' vecchia come concezione, come anelito delle persone che hanno sempre pensato ad avere dignità e libertà e per cui l'impaginazione è a pala d'altare e qua sotto una predella che poi delle immagini riportano ancora eh, il senso della storia che, che voglio fare. L'Isola del Silenzio invece è l'espressione dell'isola, l'isola intesa come isola interiore, come isola a sé stante, come il paese isola. Praticamente dentro quest'isola uno entra, poi fa delle, de, de, delle considerazioni e io ci ho messo le mie sensazioni. Con chi hai collaborato per questa mostra? Sono io che faccio delle cose, sono supportato da mia moglie che mi sopporta anche e mi dà anche una, una buona mano per realizzare se non altro la parte lavorativa, molte volte lancia anche delle idee, anche se non lo sa a valgo della collaborazione dei, dei titolari, Valeria Giuseppe e praticamente qualche altro amico che si presta. Di solito i collaboratori sono questi, insomma, non è che ce ne siano altri. Abbiamo qui Antonio Tettinari ed è un fotografo naturalista e volevamo chiedere che cosa, pensava della mostra di Ivano Quintavalle? La mostra di Ivano Quintavalle è una cosa molto interessante, foto che lui naturalmente che viene dalla fotografia da tanto tempo, ha creato vari circoli fotografici, quindi è un maestro della fotografia, noi lo definiamo il nostro maestro, riesce lui a dare emozioni le sue foto, quindi posso dire che è un grande fotografo. Abbiamo qui Peppe, il proprietario di questo bellissimo posto, eh, Cincialletra. Come mai avete deciso di ospitare questa mostra? La scelta del, di ospitare questa e altre mostre penso che sia d'obbligo, nel senso che chi vive in una realtà cittadina, chi vive in un contesto sociale, chi ha una, una struttura dove ci sia passaggio, dove ci sia gente, dove ci sia persone che girano, far conoscere a più persone possibili chi si dà da fare non solo nell'essere, nell'apparire, nel far vedere, ma dare voce anche a chi rimane un po' più nell'ombra mettendo in opera delle, delle idee diciamo, profonde. Non bisogna ecco, pensare che una mostra d'arte, una mostra fotografica, una mostra di, di qualsiasi genere, sia, eh, sia una cosa eh, solo per magari un amatore o un intenditore, ma va fatta vedere e conoscere a tutti per poi sensibilizzare le nuove coscienze, dato che questo è un posto frequentato da bambini, da famiglie, quindi bisogna educare tutte le persone a vedere le varie sfaccettature del mondo, che non è solo magari quelle che ci vengono proposte dai grandi media o dai grandi eventi, ma ci sono mille altre cose che succedono attorno a noi. Qui abbiamo Loretta, moglie di Ivano. Che cosa pensi delle fotografie che fa Ivano? Secondo me Ivano... È geniale nel senso che riesce a cogliere in profondità tanti aspetti della realtà, della persona, dell'essere umano e li traduce in immagini non così in maniera semplicistica, sono immagini che eh, pensate e ragionate eh, in modo da rendere quello che lui immagina e pensa di quell'aspetto della realtà. A me lascia sempre stupita, mi parla dei suoi lavori anche a volte prima di realizzarli, a volte mentre li sta realizzando e ogni volta gli dico ma questa cosa è voluta quest'altra è voluta e, e lui mi dice sì perché questo significa questo questo l'altro e quindi mi lascia sempre piacevolmente sorpresa questa cosa perché per me fare l'immagine in un modo o nell'altro sarebbe quasi indifferente invece per lui ognuno di questi aspetti di questo modo di eh, creare l'immagine è importante